buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vedremo l'operatore booleano or detta anche disgiunzione logica non è altro che la somma logica abbiamo quindi due variabili a e b andiamo a realizzare la tabella della verità e poi vediamo come funziona la disgiunzione logica l'or avremo a e b 00 0, 1, 1, 0 e 1, 1. A or b è sempre vera quando almeno una delle due variabili è vera. Quindi il risultato sarà a, quando a è 0 e b è 0, a or b diventa 0. Poi abbiamo sempre il risultato 1, perché una delle due variabili è uno stato alto, è 1. E quindi il risultato è 1. Questo è l'operatore logico OR, detto anche disgiunzione logica. Grazie e vi aspettiamo al prossimo video.